Stavolta avevo studiato benissimo Sapevo tutte le proprietà delle potenze a memoria 4 Aia, che male Oddio e tu chi sei? Sono Lucia Cattedra Che cosa succede? Ho preso l'ennesimo 4 di sta verifica L'avevo fatta così bene, sono veramente incavolato Dai su, fammi vedere Inserisci la verifica dentro il mio cassetto Va bene Aspetta, aspetta, aspetta, ok, fatto. Solleva delicatamente il banco di lavoro. Ecco qui, guarda un po' che bel lavoro che ho preparato. Spero che ti piaccia. Ma cosa cavolo è questa roba? Cioè, è difficilissima, è uguale alla verifica, non si capisce niente. Ti aiuterò io, parti dal fondo. Guarda, c'è già il risultato. Iniziamo allora. 7 meno quanto fa 1? 6 direi, no? Bene, andiamo avanti seguendo le frecce. E il numero che sommato 3 da 7 è sicuramente 4. Noto anche che il 6, essendo l'ultimo numero, posso trascriverlo in tutte le righe. Poi dopo aver trascritto anche il 4 devo applicare la prima proprietà delle potenze. Quindi se sia il dividendo che il quoziente hanno base 3 anche il divisore ha base 3. Negli esponenti invece il numero da sottrarre a 6 per ottenere 1 è sicuramente 5 e trascriviamo la soluzione anche nella riga superiore. Dopo aver verificato che 2 alla seconda faccia effettivamente 4, continuando a seguire le frecce per la stessa proprietà di prima, noto che la base del nuovo divisore e del nuovo quoziente è di nuovo uguale, quindi posso scrivere 3 anche al nuovo dividendo. Ragionando per gli esponenti, 18 meno quanto fa 6? Beh, direi 12. Si fa sempre più difficile... Seguendo le frecce, di nuovo facciamo un discorso analogo per basi uguali e scriviamo 2 nel nuovo divisore. Per gli esperimenti, stessa storia. 6-4 fa 2. Però qui ho qualcosa di nuovo. Cosa sono queste frecce? No, non me lo ricordo più. Lucia Cattedra, aiutami tu. È la potenza di potenza? Guarda! È vero, è la potenza di potenza. Non è più una proprietà per cui vale la sottrazione degli esponenti, ma la moltiplicazione. Quindi riporto il 3 mantenendo la stessa base e metto come esponente di nuovo 3, che moltiplicato per 6, dà 18. Discorso uguale dopo. Le due frecce portano ad un 12 ed essendo un'altra potenza di potenza, 6 per 2 fa 12 Ma perché non ci sono più frecce ora? È complicatissimo Perché ormai hai imparato Non hai più bisogno di suggerimento È vero Pensavo fossero più difficili le espressioni Allora 2 alla sesta deriva di modo una potenza di potenza Quindi la base rimane 2 E 3 per quanto fa 6? Beh, 3 per 2 fa 6 E 2 alla seconda deve diventare 2 alla quarta quindi 2 per quanto fa 4, ovviamente 2. Poi dobbiamo fare attenzione alle parentesi e riportiamo il 3 all'esponente fuori dalla parentesi tonda nella riga precedente. Ma dentro la parentesi stiamo utilizzando una nuova proprietà, vero Lucia? Sì, stiamo moltiplicando anziché dividere, aspetta che te la mostro. Grazie mille Lucia, anche questa volta mi hai aiutato un sacco, quindi sviluppiamo l'interno delle parentesi. Agiamo per gradi, prima di tutto stessa base, quindi il primo fattore avrà base 3. Ma questa volta gli esponenti li sommiamo, 4 sommata cosa fa 6? 2. Wow, ora abbiamo una tripla potenza di potenza. Noto che il tra la sesta viene sviluppato in due esponenti all'interno della parentesi quadra, mentre l'esponente 2, esterno, lo possiamo mantenere. Ora cerchiamo gli esponenti all'interno delle parentesi quadre. Per esempio, 2 per 3 fa 6. Oppure? 6 per 1 anche. Oppure? 1 per 6, 3 per 2, ho più scelte. Esattamente. Bravo! Questi sono i gloss. Che bello, ho capito. Allora metterò 2 e 3 che mi piacciono. Infine, ho un'altra proprietà delle potenze con le moltiplicazioni. La base è invariata e sarà sempre 3. E 2 più quanto fa 5? Questa volta soltanto 3. Non ho dubbi. Ho finito! Questa volta è stato facile. Bravo, adesso consegnavela così prenderai un bel voto questa volta. Grazie Lucia Cattedra!